US Open, fuori anche Cilic. Agli ottavi Powille e Carremo Busta. Neanche Marin Cilic sfugge alle catombe di teste di serie che sta caratterizzando ledizione 2017 degli US Open, in particolar modo nella parte bassa del tabellone maschile. Il Croato. Vincitore a Flushing Madoffs nel 2014 e quest'anno finalista a Wimbledon, si è fatto sorprendere dall'argentino Diego Schwarzman, testa di serie numero 29 del Seeding di New York. Dopo essere stato avanti di un set, Cilic si è sciolto di fronte al rivale albiceleste, ritrovandosi in svantaggio in tutti i parziali successivi. Non sono bastati diversi balbetti di Schwarzman a salvare il croato, battuto per 6-4 al quarto dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Dopo Sasha Berev, testa di serie numero 4, gli US Open perdono così un altro favorito della parte bassa del tabellone, ora piena di incontri. Prossimo avversario di Schwarzman, il canadese Denis Shapovalov. 18 anni, Shapovalov si è qualificato oggi per gli ottavi di finale, approfittando del ritiro del britannico Kyle Ewing, K.O. Per un problema muscolare al collo a fine terzo set, un parziale pari al momento dell'infortunio. Avanza anche il francese Lucas Pouille, numero 16. Che a Flushing Meadows lo scorso anno si impose su Rafa dall'alti e break del quinto set degli ottavi, dopo aver rimontato uno svantaggio iniziale contro il kazako Mikhail Kukushkin. Tutto facile infine per lo spagnolo Pablo Carreno Busta, l'asturiano, numero 12 del sedine, ha regolato in tre set il, il doppista transalpino Nicola Amait, KO in meno di due ore di gioco. Fabiano, Lorenzi 264646. Shapovalov, Edmund 36636310 Ritiro. Maut, Carremo Busta, 12, 364636. Powille, 16, Kukushkin 26636464. Schwarzman, Cilip, 5, 46757564.